Pechino Express, i maschi, Francesco Arca e Rocco Giusti a rischio. Francesco Arca e Rocco Giusti, i maschi rischiano stasera a Pechino Express?. Durante le ultime due tappe del reality di Rai 2 Pechino Express la coppia dei maschi, formata dagli attori Francesco Arca e Rocco Giusti, non se l'è passata piuttosto bene, rischiando per due volte l'eliminazione, poiché la coppia dei modaioli, vincitrici di entrambe le tappe, ha preferito salvare al loro posto la coppia dei compositori. Fortunatamente per i due attori la busta nera si è rivelata a loro favore, ma durante la sesta puntata di questa sera i due potrebbero rischiare nuovamente. La sesta tappa partirà con una busta d'oro consegnata dal conduttore Costantino della Gerardesca ai Modaioli, Marcello Burlone e Michele Lamanna, mentre i maschi partiranno con un importante handicap. Ovvero dovranno portare con sé durante la loro avventura un personaggio misterioso, che avrà il compito di rallentarli il più possibile. La coppia riuscirà nonostante l'handicap ad evitare ancora una volta l'eliminazione? Lo scopriremo questa sera. Rocco Giusti e Francesco Arca, stasera sesta puntata di Pechino Express. Sesta tappa di Pechino Express questa sera su Rai 2, durante la quale la coppia dei maschi, composta da Francesco Arca, conosciuto dai più per essere stato uno dei tronisti del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, e dall'attore Rocco Giusti, dovrà vedersela con le altre cinque coppie ancora in gara, ovvero gli amici, le klubber, le caporali, i modaioli e i compositori, nella seconda tappa a Taiwan, la penultima prima delle tre finali in Giappone. Le coppie in gara dovranno percorrere ben 257 km partendo da Tainan, ex capitale del paese e ora importante centro culturale per i suoi templi, fino ad arrivare alla poco popolata città di Lukang, passando per il meraviglioso Sun Moon Lake, il lago di origine naturale più grande dell'isola. Se la coppia dei maschi si è salvata all'ultimo momento grazie alla particolare busta nera, che conteneva il suo messaggio non eliminatorio scritto in cinese, lo stesso non si è potuto dire per la coppia figlia e matrigna, composta da Eugenia Costantini e da Agatha Cannizzaro, che ha dovuto abbandonare la gara già nelle Filippine, senza poter giungere nemmeno a Taiwan. La puntata di stasera si prospetta piuttosto particolare. I concorrenti in gara avranno a che fare con un concorso di bellezza e un mercato notturno, con la speranza di essersi lasciati alle spalle la spiacevole esperienza con il balut, il piatto tipico a base di embrione di gallina.